Venditalia 2018, siamo allo stand della Anspri Italia, il produttore di schermi LCD di tante misure e siamo in compagnia del suo country manager Italia Stefano Beschi che intanto invitiamo a salutare gli amici di vendintv.it Ciao a tutti, buona giornata Stefano, voi siete per la prima volta a Venditalia Vedo uno stand ricchissimo di display, monitor, tu mi dicevi poco fa che c'è una differenza tra display e monitor, dopo magari ce la spiegherai molto brevemente, ma qual è la ragione che vi ha spinti ad essere presenti in questa manifestazione biennale milanese? Da, innanzitutto. Anspree è un'azienda che fa parte del gruppo Unstar. Unstar è una multinazionale taiwanese che produce display, quindi il nostro core business è nella produzione dei display. Perciò in un mondo che cresce, che cambia, come il mondo del vending, che si sta affacciando al display, che sostituisce quindi le tastiere, siamo ormai da tre anni in contatto con alcuni operatori del mercato vending che hanno sviluppato... Con la nostra collaborazione e con tanto, tanta buona volontà, i prodotti che poi vengono integrati all'interno delle macchine per il vending. Quindi la nostra presenza qua, dopo tre anni di esperienza nelle retrovie, è proprio per dare un segno visibile a tutti quanti di quanto abbiamo fatto in questi tre anni e la possibilità di mostrare a tutti i nostri prodotti. Qual è il vostro target? Eh, produttori, esclusivamente produttori di distributori automatici? No, assolutamente. Eh, il vending è un di cui. Eh, come dicevo prima, Unstar produce display, pannelli per tutte le dimensioni, per tutte le applicazioni, però oggi il display è tutto intorno a noi, di conseguenza eh, avendo una capacità di produzione da pannelli da 7 pollici, come questo ad esempio, fino a large display da 55-65 pollici, è ovvio che troviamo eh, nel mercato tradizionale, quindi nel mercato dei monitor o nel mercato dell'integrazione, tutta una serie di applicazioni che ci permettono di abbinare la produ capacità produttiva di Ansprit con le esigenze del mercato e dei clienti. Stefano, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chiede dall'altra parte e? È magari è proprio interessato a entrare in contatto con voi e avere maggiori informazioni sui prodotti Anspri per poter scrivere e chiedere qualche informazione senza alcun impegno. Ma sul nostro sito, sul nostro sito Anspri appunto c'è una pagina ricchissima oltre che del catalogo prodotti, tutte quelle che sono eh, le case study che, la storia di, delle varie applicazioni che noi abbiamo fatto quindi sono certo che in, in questo ampio scenario di applicazioni con i nostri prodotti tutti quanti troveranno modo di eh, riscoprire una propria esigenza in ciò che noi possiamo andare ad offrire. Ecco, e avete letto negli ultimi secondi qual è il sito di riferimento da consultare. Stefano, grazie. Saluto gli amici di... Grazie a tutti quanti voi e in bocca al lupo per il vostro futuro e per la vostra estate. Grazie anche a me, ovviamente, perché eh, cercheremo di avere un'estate un, un po' più tranquilla rispetto a questo vorticoso inverno e questa primavera di preparazione per Venditalia 2018 che si sta rivelando l'edizione più bella di sempre. Stefano grazie. Grazie ancora, buona giornata. Amici non andate via perché noi continuiamo, tante tantissime novità ci attendono ancora qui nella 4 Giorni Milanese.